Vivio, allora eh, lasciami dire solo che parliamo di un'azienda francese eh, operante nel settore immobiliare e quindi ti chiedo come al solito perché hai scelto questo oltre credo, alla prima caratteristica appunto quella di essere un titolo anticiclico a te. Beh sì, qui è un titolo di un settore che ha pagato molto anche eh, nel periodo in cui il mercato è rimbalzato post pandemia, noi vediamo eh, possiamo eh, se sei d'accordo passare con il primo dei due grafici sono entrambi comunque in time frame uh, daily Sì, partiamo da dal primo si può, si può vedere sostanzialmente come nella parte eh, di sinistra del grafico avessimo eh, il minimo appunto pandemia covid e da lì ci sia stato poi un rimbalzo ma non un rimbalzo importante che ha riportato i prezzi ai livelli pre pandemia un rimbalzo molto, molto, meno, molto meno sostenuto ed ha creato poi una, una nuova flessione dei, dei prezzi per andare a riprendere eh, l'area tra i 48 e i 50 Euro che è diventata un'area supportiva assolutamente importante tutto il settore eh, ha pagato moltissimo eh, il periodo e dall'area area 48 e 50 vediamo un doppio minimo eh, che si è formato eh, praticamente a settembre e da lì il titolo Sembra aver ripreso forza e, e anche il, il discorso di avere una soglia psicologica, quindi una cifra tonda ai 50 euro, sembra aver ridato forza al titolo. E questo è un titolo, è un titolo che, ha, eh, che lavora in, in tantissimi paesi, eh, fattura circa un miliardo di euro, quindi, è un titolo eh, non un titolo monstro, ma neanche un titolo da sottovalutare. È francese, ma è acquistabile anche sul, sul listino italiano, per chi, per chi preferisce sì. eh, okay. la cosa. e Sul secondo grafico, eh, semplicemente sono andato a fare uno zoom e ho eh, trasformato il grafico da grafico a candele in grafico lineare, perché talvolta eh, una linea eh, ci aiuta a eliminare il cosiddetto noise il rumore di fondo, quindi a vedere più nitidamente i livelli importanti e vediamo come eh, lasciata ferma l'area supportiva di lungo periodo in basso eh, si sia formato uh, una, un livello nuovo supportivo leggermente sopra proprio ai 50 euro e quindi eh, la mia idea sarebbe eh, arrivati ai 50 euro valutare un ingresso eh, e, la mh, soglia, l'area psicologica no? l'hai esatto, definita esatto, okay. esatto, posizionando uno stop loss sotto i 48 quindi sotto a quel doppio minimo che vediamo sporcare l'area supportiva di lungo periodo. Quindi essere protetti da due aree supportive, eh, tenendo presente ricordando che è un titolo che è eh, lontanissimo dai massimi per pandemia, dove quotava eh, 115 Euro, quindi siamo su un titolo che ha perso oltre il 50% e che sembra aver fatto il cosiddetto bottom, il fondo aver creato una base per la ripartenza. Ok, allora Covivio entra nella watchlist nei nostri titoli del miri nel Mirino, questo è quello della settimana, insomma lo possiamo aggiungere agli altri poi eh, tanto tornerà sicuramente, quindi grazie Enrico per questo ulteriore titolo che ci hai raccontato.